la deposizione dalla croce è la prima opera che si conosca di benedetto antelami opera che coniuga raffinate tecniche medievali e varie ascendenze stilistiche francesi in origine la lastra faceva parte di un pontile della cattedrale di parma smembrato nel 500 il rilievo è circondato su tre lati da un largo fregio a girali di acanto inciso a aniello, un intarsio particolare in cui gli spazi incisi vengono colmati con un impasto scuro composto da argento, piombo, rame e zolfo. La lastra è poi sormontata da una cornice sporgente decorata a rosette. L'alta croce, composta da grossi tronchi d'albero, domina la scena. Cristo è ancora inchiodato al legno con la mano sinistra, dalla quale Nicodemo, salito sulla scala, sta per estrarre il chiodo. Il braccio destro, già schiodato, è sostenuto dall'arcangelo Gabriele e consegnato nelle mani della Vergine. Giuseppe d'Arimatea sostiene il corpo piegato di Cristo, cingendolo con le braccia intorno alla vita. Tra la Vergine e Giuseppe si trova la personificazione della Chiesa, recante un calice nella destra e un vessillo nella sinistra. Seguono dietro la Vergine Giovanni, l'Evangelista e le Tre Marie. A destra di Nicodemo sta la figura della sinagoga, cui l'Arcangelo Raffaele abbassa la testa. Accanto a lei si trova il centurione. Infine, contro il margine destro, troviamo cinque uomini in fila in secondo piano, probabilmente il popolo ebraico, e in primo piano quattro uomini intenti a giocarsi la veste di Cristo. I quattro soldati incuranti di quanto avviene intorno a loro sono totalmente concentrati nell'azione del gioco, in attesa di dividersi la misera tunica che con una mano afferrano avidamente. Uno esorta un compagno a gettare i dadi, un altro con il coltello in mano è pronto a tagliare la tunica, un altro ancora stende il braccio con un gesto di impazienza. Tutta la scena ha nel suo insieme un ritmo solenne. L'opera è composta da forme rigorosamente geometriche che attivano un abile gioco di spinte e controspinte. Al piegarsi verso sinistra del torso di Cristo e della testa della sinagoga si contrappongono i blocchi, inclinati in direzione opposta e perfettamente paralleli tra loro, di Giuseppe d'Arimatea e di Nicodemo, le cui teste rovesciate all'indietro ripetono fedelmente la medesima inclinazione della testa di Cristo e della sinagoga il gusto dell'artista per forme severamente geometriche si manifesta pure nella salda struttura piramidale dei quattro soldati intenti a dividersi la veste di Cristo. Realismo e rigore geometrico in questa deposizione dalla croce dell'antelami capolavoro dell'arte romanica. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici